Tararai, tararai, tararai, tararai, tararai, via ogni traccia di dolore Che ogni cosa ha il suo posto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 Di dai, da da dai, dai da dai, di dai, da da dai, dai dai dai